Questa è la zona di Chico, qui siamo alle Viote e dietro abbiamo la montagna di Chico che è il Palom. Oggi siamo qua perché con l'occasione che arriva il Giro d'Italia e, e con l'occasione che abbiamo modo di dare anca, ancora un po' di visibilità alla sua causa, ecco, ci siamo messi qui perché credo che la montagna di Chico il Monte Bondone sia l'occasione migliore per ricordare eh, che noi l'aspettiamo tutti che ritorni ancora qui sulle sue montagne, sulle sue piste a rivivere la vita che purtroppo è bloccata da ormai 21 anni beh noi abbiamo tentato l'impossibile per cercare di rivedere il processo e Forte, ma tutte le strade si sono state sbarrate ogni volta che abbiamo fatto un tentativo adesso eh, l'unica alternativa che abbiamo è di riportarlo in italia e quindi eh, qui poi credo che eh, anche da detenuto la sua pena potrebbe eh, diciamo esaurirsi quasi immediatamente e quindi che potesse rivedere finalmente la libertà e rivivere eh, ormai quello che gli resta da persona libera vicino ai suoi amici, alla sua famiglia, alle sue montagne e quindi questa è la nostra speranza che questo avvenga presto. Il suo governo si è finalmente espresso in una maniera positiva e ha diciamo, espresso ufficialmente i suoi interessi per riportare in Italia Chico e quindi noi confidiamo che questa volta, anche perché eh, diciamo, eh, sia il ministro degli esteri sia il sottosegretario alla presidenza, hanno espresso e ci hanno messo la faccia per garantirci che Chico Forti a breve rientrerà tra di noi.